Ciao, oggi volevo farvi... Um qualche swatch dei rossetti, ovviamente non di tutti, ne ho eh, tanti ultimamente, ma volevo farvi un po' di swatch di quei rossetti che io ho da più tempo e quelli che utilizzo di più e in realtà anche quelli che mi piacciono di più e quindi sono un po' divisi diciamo fra quei rossetti nude, quelli da giorno e quelli un pochettino più strong, poi ehm, alla fine del video eh, vedrete quale il mio rossetto <ride> preferito in assoluto che è questo che indosso adesso questo è il rossetto per il quale io vado matta e vedrete poi che rossetto che è alla fine del video. Ehm, facendo anche questi swatch, diciamo, di rossetti direttamente sulle labbra, eh, potete anche vedere che un trucco come questo, che è molto neutro, diciamo, eh, uno smokey semplice con un po' di blu scuro, un po' di nero. Eh, potete vedere quanti rosetti quanti colori si possono indossare con uno stesso trucco tante volte eh, basta cambiare il colore del rossetto e il, tutto il look cambia eh, vi lascio al video partiamo subito con un bellissimo diciamo ehm... Rosa arancino Nude della Kiko e Questo è un rossetto che mi piace veramente tanto, il 208, proprio per il fatto che non, non mi fa sembrare i denti eh, troppo gialli, come mm, altri nude Poi eh, sempre Kiko il 399, bellissimo anche questo, ovviamente questi sono eh, rossetti che io considero nude perché sono comunque molto molto naturali eh, cremosi ovviamente molto idratanti Passiamo adesso ai rossetti che sono, più che rossetti, io li considero quasi dei balsami colorati, balsami Lavra, perché mh, hanno una coprenza veramente molto sheer. Eh, il Coco Shine 46 Liberté di Chanel è un rossetto assolutamente mh, da giorno. Lo stesso anche il Rouge Alour 17 Emotion, un rossetto assolutamente molto molto sheer, e ottimo per tutte le signore. Direi forse un colore un po' troppo da signora, però è molto molto bello. Un rossetto che a me piace tantissimo da giorno, che ha una, una sfumatura diciamo quasi. Arancia <ride> Arancia meccanica E' eh, questo della Make Up Forever, Il Rouge Artist Natural 39 Assolutamente bello eh, Andiamo avanti Tornando a Chicco Il 191 eh, Ragazzi non mi ricordo che collezione Mi sa che sono quelli tipo cream lipstick, se ricordo bene, ecco questo è un colore rosa assolutamente fantastico che io adoro adoro tutti questi rossetti insomma che vi faccio vedere passiamo a Lancome questa volta e quindi passiamo ai rossetti più serali, più da pomeriggio anche perché sono molto più coprenti questa volta questo di Lancome, l'absolu rouge, 330, è coprentissimo e ha un po' di tonalità mauve, lilla un altro di Kiko che io adoro assolutamente, il 517, cioè questo è un rossetto pazzo, diciamo un, uno di quei rossetti che io adoro assolutamente indossare quando vado in discoteca è troppo bello, magari sembrerà un po' anche troppo pacchiano, ma a me piace veramente tanto a me piace molto anche lo stile sia nude, naturale, rock, pacchiano. Io adoro 100.000 stili. <ride> Questa volta passiamo al MAC, e un rossetto satin. E... Pink Nouveau si chiama, anche questo assolutamente bellissimo, forse eh, lucica un pochettino meno rispetto al Chicco 517, sono molto simili diciamo come eh, colore, mh, perché sono quei rosa molto molto accesi che a me piacciono da impazzire. Passiamo adesso a un rossetto assolutamente coprente, anche questo eh, New York Color eh, 45, 405B Blue Rose si chiama, molto coprente e questo ha all'interno diciamo, una specie di mh, glitterini, non sono neanche glitterini, sono delle perluzze, ha eh, delle tonalità molto molto violacee e anche questo è molto bello per non, avere i denti, non far sembrare i denti gialli. E adesso i miei preferiti, Sephora Rouge, il er 09 Valentine Cream, assolutamente coprentissimo, sono i rossetti più coprenti che io ho, è un rosso veramente molto molto acceso. E infine, ma non per l'ultimo, il mio rossetto di cuore Questo è il rossetto R11 di Sephora, il Love Test Cream È il rossetto per, per il quale io sono impazzita perché non riuscivo a trovarlo L'ho cercato in tutte le Sephora possibili e impossibili Finché alla fine l'ho trovato È il rossetto in assoluto che più mi rappresenta che questo video vi sia stato utile e fino al prossimo vi mando un grosso bacione <ride> ciao ciao